Le innovazioni hanno reso le decisioni finanziarie sempre più complesse ma non altrettanto efficaci rispetto ai desideri e alle necessità degli investitori. Di conseguenza un largo numero di innovazioni è finito per essere più una minaccia piuttosto che un'opportunità. Bentornati amici in questo nuovo video dove andremo a vedere l'ABC dell'educazione finanziaria, le prospettive ed il perché è così importante avere una buona base di educazione finanziaria oggi più che mai. Vi ricordo inoltre che nonostante io registrato nel RUI quindi con una conoscenza anche dei prodotti di investimento in questo video non darò consigli su come o dove investire ma semplicemente andremo a capire le basi l'importanza e la cautela da attuare nell'ambito finanziario ma prima di iniziare non scordarti di iscriverti al canale e attivare gli avvisi così non ti perderai i miei prossimi video L'aumentata esposizione alle operazioni finanziarie come le forme di pagamento di finanziamento di investimento eccetera ci espone di conseguenza a rischi maggiori ecco quindi che per affrontare queste situazioni e di problemi economici della propria famiglia in tempi di crisi tornano fondamentali le giuste azioni e conoscenze e rende necessaria l'acquisizione di queste conoscenze e competenze specifiche ma le domande ci vengono spontanee quali sono le conseguenze di un insufficiente livello di educazione finanziaria come risolvere i problemi della propria famiglia e trarre soddisfazioni dalla realizzazione di un certo risparmio e dal suo corretto investimento? Per quale ragione occorre disporre di competenze finanziarie oggi più che mai? Come tenere conto delle conseguenze dei propri comportamenti finanziari? E si potrebbe andare avanti a lungo, appunto perché questo largo numero di innovazioni ad oggi rischia di essere più una minaccia che un'opportunità per gli utenti finali. Possedere qualche competenza finanziaria è particolarmente importante in momenti di recessione e difficoltà come quelli che stiamo attraversando nell'ultimo periodo. Un atteggiamento attento e disincantato, lontano da proposte facili e preconfezionate, può essere assai utile e può evitare problemi molto importanti. Ma cosa si intende per educazione finanziaria? Per educazione finanziaria si intende un processo mediante il quale i consumatori migliorano la comprensione dei prodotti finanziari e acquisiscono una maggiore conoscenza dei rischi e delle opportunità del mercato adottando le decisioni economiche. Sulla base di un'adeguata informazione, meglio ancora se adeguata formazione. Essere educati finanziariamente significa conoscere i principi ed i concetti fondamentali dell'economia e della finanza, come ad esempio il funzionamento e i rischi dei vari prodotti, i rischi a cui gli individui sono soggetti, i meccanismi dei mercati finanziari, le strategie più efficaci per raggiungere certi obiettivi. Dove, e quando rintracciare nuove informazioni, gli atteggiamenti verso il denaro da evitare e le eventuali Contromisure. Una maggiore preparazione permette anche di confrontare criticamente le offerte dell'industria finanziaria e minimizzare le probabilità di cadere vittima di frodi. Un'educazione finanziaria accessibile beneficia la società nel suo complesso, riducendo i rischi di esclusione finanziaria e incoraggia i consumatori a pianificare e risparmiare, contribuendo anche così ad evitare il sovraindebitamento. La sola educazione finanziaria, tuttavia, non è sufficiente se non è accompagnata ad azioni pianificate e calcolate, il rischio compreso, ma anche un adeguato controllo che tuteli il consumatore da frodi e pratiche ingannevoli. L'innovazione finanziaria ed in alcuni casi la mancanza di trasparenza del sistema hanno reso ardua per i cittadini la comprensione di un mercato già di per sé complesso e globalizzato e invaso da una gamma enorme di prodotti finanziari. L'educazione finanziaria è uno strumento strategico da affiancare al nuovo processo di miglioramento della regolamentazione del sistema finanziario. Affinché quest'ultimo possa essere più solido, sicuro e trasparente, è fondamentale la collaborazione di consumatori responsabili e coinvolti attivamente nello sviluppo della loro capacità finanziaria. Cioè, bisogna che impariamo e ci formiamo se non vogliamo rischiare, se vogliamo aiutare l'economia e noi stessi in primis. I comportamenti finanziari caratterizzano una parte molto importante delle decisioni che abbiamo preso o prenderemo nell'arco della nostra vita. Tali comportamenti generano conseguenze dirette sulla vita personale e familiare, dalla ricerca di finanziamenti per sostenere gli studi alla pianificazione del reddito in vista della pensione o piani di investimento. In molti paesi, proprio per questo motivo, sono nati programmi nazionali per l'educazione finanziaria e organizzazioni internazionali quali l'OCSE, ovvero Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, i quali dedicano ampi studi a riguardo e investono sull'educazione finanziaria di massa a livello appunto nazionale ed internazionale, con l'obiettivo di informare, tutelare e, perché no, aiutare i cittadini a migliorare il proprio benessere finanziario. Tutti noi, prima o poi, dobbiamo affrontare eventi che possono avere importanti conseguenze finanziarie. Alcuni sono legati alla fase di vita che si sta attraversando e quindi sono più o meno attesi, ad esempio l'istruzione universitaria, l'acquisto di una casa o la nascita di figli mentre altri sono per lo più inattesi, come quelli di salute o legati al proprio lavoro, come ad esempio la disoccupazione. Ma quali sono le conoscenze necessarie per una comprensione migliore e rischio minore? Data la tipologia di materia, per potersi occupare con successo della finanza personale, si deve possedere anche un minimo di alfabetizzazione matematico-statistica. Purtroppo, dai dati presentati nel report dell'OCSE, risulta che in Italia il livello dell'alfabetizzazione matematica è inferiore a quella rilevata in molti altri paesi a livello internazionale un buon livello di alfabetizzazione economico statistica richiede la comprensione di determinati termini come i seguenti valore attuale capitalizzazione semplice e composta media aritmetica e geometrica distribuzione dei rendimenti e la capacità di applicare tali conoscenze in ambito finanziario per quanto riguarda la volatilità dei rendimenti la misura statistica di riferimento è quella che viene comunemente chiamata deviazione standard dei rendimenti che insieme al valore medio permette di determinare degli intervalli che contengono i risultati di un investimento con una certa sicurezza. E le abitudini cioè come possono influenzare sul nostro benessere finanziario ebbene sì amici è ben dimostrato che specifiche abitudini sono funzionali al successo nella gestione del denaro soprattutto se aiutano a limitare delle tendenze comportamentali che invece non lo favoriscono affatto le più importanti in termini di controllo delle proprie finanze e di resilienza dato ciò che può accadere nella vita sono compilare un budget prima e un conto economico poi risparmiare regolarmente investire il denaro in eccesso, monitorare nel tempo l'evoluzione della ricchezza e stabilire degli obiettivi finanziari realistici. Dal report dell'OCSE risulta che in Italia c'è la più bassa percentuale, cioè meno di un terzo di individui che usa regolarmente una qualche forma di budget, quelli che invece risparmiano in modo deliberato sono circa il 50% contro una media internazionale del 64%. Gli italiani fanno ancora peggio però quando si tratta di avere degli obiettivi, solo il 27% dichiara di averne. Con contro una percentuale del 53%, considerando tutti i paesi. Infine, in Italia sembra esserci anche una minore propensione a ricercare le informazioni, idealmente indipendenti, per prendere decisioni finanziarie che siano il più possibile consapevoli. Considerando tutto in termini di abitudini finanziarie positive, gli italiani occupano la penultima posizione, l'educazione finanziaria è quel mix di conoscenze, tendenze comportamentali e regole di condotta capaci di migliorare, stravolgere la nostra vita. Non va dimenticato che viviamo in un mondo in cui la generazione di appartenenti il luogo di nascita in alcuni paesi anche l'etnia e l'educazione nell'età scolare hanno una grande influenza sulla capacità di produrre reddito e di accumulare ricchezza nel corso della vita. Diventare abili dal punto di vista finanziario è la strategia più efficace per superare simili ostacoli e raggiungere gli obiettivi che ci si è posti. Avendo natura multidimensionale la gestione della finanza personale può diventare un'attività tutt'altro che facile se non viene gestita correttamente. I programmi educativi che riescono ad incrementare le conoscenze economico finanziarie o matematico statistiche ma che non migliorano i risultati in campo finanziario non si possono ritenere veramente efficaci. Un'educazione finanziaria che possa avere delle implicazioni operative deve fornire un insieme di conoscenze e competenze ben definite ed essere basata su un sano realismo, su quello che un non esperto può fare e che non dovrebbe mai cercare di fare. A differenza di quanto possono pensare in molti fa un'enorme differenza in termini di risultati, occuparsi responsabilmente o meno delle proprie finanze. Ad esempio coloro che si dedicano con impegno alla scelta degli investimenti più efficienti finiscono per accumulare dei livelli di ricchezza superiori a coloro che non lo fanno, ovviamente a parità di fattori. È abile dal punto di vista finanziario chi riesce ad adottare dei comportamenti che sono in grado di migliorare il benessere finanziario, una delle componenti troppo spesso trascurate dal benessere generale. Sarebbe un errore pensare che il benessere finanziario, dipenda esclusivamente dal livello del reddito o dalla ricchezza posseduta infatti è piuttosto evidente la relazione anche con altri fattori quali la capacità di assorbire shock finanziari più o meno importanti o di raggiungere nel corso del tempo gli obiettivi che sono in linea con i propri valori di vita in pratica comportamenti che favoriscono la soddisfazione e sicurezza finanziaria nel presente e nel futuro hanno la più alta probabilità di massimizzare il benessere finanziario quindi amici se anche voi volete migliorare il vostro benessere finanziario o quello della vostra famiglia dovete formarvi e informarvi da fonti certificate e pianificare il tutto, lavorare sulle vostre abitudini e perseverare nell'ambito perché i benefici e i risultati di una buona educazione finanziaria solitamente sono lenti ma di lunga durata. Quindi, non scordarti di iscriverti al canale per migliorare le tue conoscenze finanziarie e attivare gli avvisi per non perderti i miei nuovi contenuti. E al prossimo video.